Allora, buonasera a tutti, cominciamo oggi la prima delle 100 ore con cui eh, vi terremo compagnia in questo corso di tecniche di programmazione mm? eh, che purtroppo inizia subito in modo pesante con tre ore perché l'ora e mezza della, di ieri ce l'hanno tolta e quindi dovremo partire subito con la lezione del martedì sera che finisce, sapete bene, purtroppo alle 19, ma eh, dispiace a tutti, ma non possiamo farci nulla. Allora, in questo corso saranno coinvolte tre persone, una sono io, eh, Fulvio Corno, il secondo è Andrea Marcelli, che oggi non c'è qui perché era a casa malato, a e quindi ha preferito stare a casa che venire a infettarci qua e il terzo è Alberto Monge che invece è venuto a farsi conoscere eh, per questa introduzione di lezione ci alterneremo parte in aula e parte in laboratorio okay? quindi tanto così imparerete a, a conoscerci eh, diciamo che la parte di lezioni sarà divisa tra me e Andrea e la parte di laboratorio sarà gestita da Alberto e Andrea insieme quindi grosso modo ma alla fine poi ci scambieremo quindi a volte verrò in laboratorio eccetera quindi è un corso unico semplicemente gestito con tre persone e una volta visto chi siamo cominciamo a parlarvi no? di, di che cosa lui va, va perché vi vi sta andando a aspettarvi alle 8.30 domani mattina in laboratorio sì. <ride> e, Dicevamo, questo, questo corso di 10 ehm, crediti, eh, un, un corso obbligatorio al terzo anno, il secondo semestre, ehm, e come vi ho già accennato nella mail, la cosa più importante no, che dovete segnare e tenere da parte è questo indirizzo web, bit.ly slash technicprog, ma, eh, non, è non è facilmente pronunciabile ma è facilmente cliccabile, che porta al sito in cui c'è tutto il materiale che vi possa servire per questo corso non uso il portale della didattica ma metto il materiale direttamente in questo corso qua uno dei motivi per cui non uso il portale è perché magari c'è una persona che non sono a posto col carico didattico, vogliono vedere il materiale eccetera eccetera è troppo limitativo no? il funzionamento del portale per cui andremo su questo sito poi vi racconto tra un attimo che cosa c'è allora, questa è la prima chiacchierata, la prima ora scarsa, la prima lezione. Eh, parleremo no, un pochino di quello che ci aspetta nel resto del corso, partendo da qual è l'obiettivo del corso. Mh? Eh, cosa vogliamo fare, dove voglio accompagnarvi mh? E, eh, e poi che cosa faremo quindi per arrivarci. Allora, ehm, l'obiettivo che vero, al di là delle parole che trovate sulla guida dello studente, eccetera, e quelle che adesso ci sono su questa slide, l'obiettivo vero di questo corso è fare in modo che voi, futuri ingegneri gestionali, quando incontrerete nel vostro lavoro un problema, una problematica organizzativa, una problematica di ottimizzazione, una problematica di qualche, di qualche tipo, Pensiate, vi abituiate a pensare che tra le opzioni possibili per affrontarla, per risolverla, c'è quella algoritmica, computazionale, che passa attraverso la realizzazione di un programma che mi aiuta a risolvere un problema. Nei corsi gestionali vi insegnano, nelle altre materie, molti metodi risolutivi un metodo basato su questa procedura, inserisci i dati in questa tabella, rielaborali in questo modo, aggregali in quest'altro modo, eccetera, eccetera. Molte tecniche che imparate ad applicare in varie casistiche. Okay? Ecco, io vorrei che voi eh, rimaneste con l'idea che, ok, vanno bene queste tecniche, ma ce n'è una in più. C'è la possibilità di costruire un software che mi aiuti ad analizzare e a volte risolvere, o perlomeno mi assista nell'analizzare e risolvere quello che è un problema applicativo, gestionale. Okay? E quindi nel impostare il corso, eh, la diciamo, preoccupazione principale è proprio quella di andare ad affrontare dei problemi e risolverli con alcune tecniche. L'informatica, come tutte le diciamo, eh, discipline dell'ingegneria, è smisurata. E quindi qui sceglieremo alcune tecniche algoritmiche che possiamo applicare. Ma la logica è sempre quella di prendere un problema e cercare di risolverlo. Mm? Eh, problema che ci sforzeremo, mi sforzerò di rendere, non dico reale, ma realistico o pratico. Okay? Io eh, cerco di mettere, non dico più distanza possibile tra questo corso e il corso di informatica che avete visto il primo anno, ma quasi. Nel senso che è ovvio che nel corso del primo anno si imparavano le tecniche di base della programmazione. Purtroppo gli esercizi su cui testavate queste tecniche erano del tutto idioti. Hm? Nel senso che non avevano nessun significato. No? Insultare un, un algoritmo si può perché non si offende. Eh, non, non servivano a nulla, servivano a testare capacità di programmazione. Ecco qui siamo invece dal, dalla parte opposta del tunnel, siamo alla fine del vostro percorso di studi triennale. Io, quando qualche anno fa mi hanno chiesto di fare questo corso, ho insistito finché fosse per ultimo, in modo che io qua possa raccogliere ciò che hanno seminato i miei colleghi prima, sì di informatica, ma soprattutto di base di dati e di programmazione a oggetti. Vi hanno insegnato tecniche, tecniche per fare le query, progettare database, eccetera, eccetera. Tecniche per costruire classi, scrivere algoritmi, scrivere i metodi, eccetera, eccetera. Ok, queste tecniche mettiamole insieme e facciamo applicazioni. Facciamo programmi che per una volta servono a qualcosa. Ok? E programmi che magari non vi vergognate a far vedere in giro. Eh? E quindi non la triste finestra nera cupa in cui devi mandare il comando a mano, eccetera, eccetera. No. Qualcosa che somigli un pochino di più, poi cent'ore sembrano tante ma vi accorgerete che non lo sono, Somiglia un pochino di più a programmi reali del giorno d'oggi, con cui potervi andare a confrontare anche in contesto di tirocinio, anche in contesto lavorativo, ma poi come ingredienti, diciamo così, mentali no? nel vostro lavoro. Dicevo, questo corso è quasi l'ultimo, ce n'è un altro parallelo a questo, che è quello di Antonio Lioi, di, di reti di calcolatori e progetti web, che è molto simile anche come impostazione, cioè a parte la parte di reti di calcolatori che è più diciamo così, di conoscenza tecnologica, la parte di costruzione di applicazioni web segue un approccio simile, simile al mio, anche chiaramente pur nelle differenze di impostazione didattica, ma lì anche lì imparate a fare qualcosa di pratico usando le cose che arrivavano nei corsi precedenti. Quindi questo problem solving per me significa allenare la mente a riconoscere l'aspetto algoritmico, algoritmico non muoio promesso, eh, che c'è dietro alla risoluzione di un problema. E cercare di imparare delle tecniche, il nome del corso era poi tecniche di programmazione, eh, che siano più possibili vicine al real world software qua ho scritto, cioè al modo odierno no? realistico, reale in cui si sviluppa il software. Quindi non solamente imparare delle tecniche algoritmiche, ma anche metterle insieme no? in modo moderno. Attuale, no, moderno è una parola brutta, attuale cercando di applicarlo a problemi di tipo anche in qualche modo legati no, al vostro dominio di studi, che è quello eh, gestionale, organizzativo, logistico. Eh, questi sono gli obiettivi, quindi problem solving, usando tecniche di programmazione odierne, applicandolo a problematiche, diciamo così, eh, attuali e attinenti al vostro percorso di studi. Questi gli obiettivi li ho declinati in una serie di argomenti che sono quelli che poi ci terranno occupati settimana dopo settimana, ora dopo ora, laboratorio dopo laboratorio di questo corso, in cui ovviamente la parte di problem solving ha una componente prettamente algoritmica. È un bel capire il problema se poi non hai le tecniche di programmazione per poterlo risolvere. E Per cui metà, cioè non metà no, ma una parte del corso la dedicheremo a ragionare un po' meno, un pochino più in profondità sulle strutture dati, nel corso di programmazione oggetti avete visto quali sono le strutture dei dati principali supportate da Java, no? le liste, eh, le, le tabelle di hash, mappe, cose di questo genere. L'avete vista più dal punto di vista dell'imparare il linguaggio di programmazione e le librerie base del linguaggio. Qui ci mettiamo dall'altra parte e, e diciamo ok, io so queste cose, so che esistono queste cose, come e quando le uso nel risolvere un problema. Quando è più data una piuttosto che l'altra. Quando sono più adatti dal punto di vista funzionale, quando sono più adatti dal punto di vista prestazionale. Perché è bello avere un algoritmo che risolve un problema, quando poi ti accorgi che il tempo di esecuzione di quell'algoritmo è circa 18.000 anni, magari non va tanto bene e devo trovare un'altra soluzione. Ma Questo in realtà è un numero piccolo, quando faremo degli esercizi poco più avanti ci accorgeremo che se volessimo veramente aspettare che l'algoritmo finisse avremmo dei valori dell'ordine non dei 10.000 anni ma delle decine di milioni di anni, no? per alcuni algoritmi anche semplici. La complessità è una brutta bestia no? che in molti problemi reali, utili, ha un andamento esponenziale e quindi bisogna fare attenzione perché l'esponenziale è bello disegnarlo disegnare la lavagna, perché tanto la lavagna finisce, ma invece no, quando lo implementi non finisce la complessità continua a aumentare. Cercheremo anche di capire cosa vuol dire complessità, adesso ne abbiamo parlato in modo così anche un po' eh, in irrispettoso, ma eh, come si fa a misurare, valutare quanto è complessa o no la soluzione di un problema, in modo anche da poter scegliere tra varie strategie di soluzioni e poi ci occuperemo di strutture dati più complesse per rappresentare problemi più articolati, cioè riagganceremo in qualche modo ciò che avete fatto eh, sui grafi nel corso di ehm, come si chiama? Eh, quello? si chiama? ricerca operativa, grazie scusa eh, anche se lo affronteremo come sempre da un, da un punto di vista molto diverso cioè non andiamo a fare il teoremino o altre cose ma andiamo a costruire il programma che sfrutta l'idea di grafo per fare qualcosa di utile appoggiandoci su una libreria Java nel quale tutti gli algoritmi dei grafi sono già implementati da qualcun altro più bravo di noi e noi impariamo a usarli ok? e idem faremo su problemi di simulazione in cui è un problema complesso non riesci a risolverlo completamente in modo esatto però vuoi provare a vedere cosa succede nel caso A, nel caso B, nel caso G e quindi simuli come si comporta un sistema eh, sotto frangenti diversi e quindi impari quale potrebbe essere la soluzione quindi questi sono gli argomenti più tecnici più eh, informatici ehm, sul discorso real world software è il metodo che usiamo gli strumenti che usiamo. Innanzitutto, come accennavo prima, useremo molto librerie, librerie già fatte. Rispetto, Qualcuno mi diceva quando mi hanno detto di fare questo corso, ormai sono 4-5 anni, non ricordo, fai un corso di algoritmi per i gestionali. E io la prima cosa che ho pensato è sì, ma non deve minimamente somigliare al corso di algoritmi che fanno gli informatici. Se avete gli amici informatici, hanno un corso secondo anno si chiama algoritmi di programmazione, o programmazione avanzata, non è un nome del genere, e dove un corso di studio è completamente diverso si imparano a costruire gli algoritmi, costruire le strutture dati ottimizzarle e capire come funzionano nel dettaglio ecco qui di nuovo ci mettiamo dall'altra parte qualcuno più bravo di noi avrà costruito delle librerie che gestiscono le tabelle di hash, che gestiscono le mappe che gestiscono i grafi, che gestiscono le code prioritarie è chiaro che devo capire di che cosa si tratta, cosa, cosa significano queste parole, ma io non, ho, non sono obbligato a reimplementarmene da zero. Se c'è già una libreria che le implementa, imparo a usare quella libreria e costruire un'applicazione che sfrutta questi algoritmi fatti da altri. Devo capirli, sapere quando usarli, capire come usarli, ma poi il mio focus è quello di usarli, non tanto di implementarli. Quindi per questo eh, E che poi è ciò che fanno i programmatori di tutto il mondo. Se devo leggere un file in formato, che ne so, csv o in formato xml, non è che mi metto a scrivere io la cosa che va a separare le stringhe dove c'è la virgola, le virgolette, eccetera, i doppi apici per leggere un file in formato csv. Se lo faccio non sono un buon programmatore, non sono un buon ingegnere. Devo andare a trovare una soluzione collaudata che faccia il compito stupido. Stupido ma rognoso, tignoso perché poi magari ci sono 12.000 casi particolari che se lo faccio io, non mi saltano l'occhio e non implemento correttamente. Invece devo riuscire a trovare una libreria che lo faccia già e poi concentrarmi sull'uso che faccio dei dati, non tanto sul risolvere il problema più di basso livello. Eh, quindi imparare a programmare usando librerie esistenti e non farsi tutto da zero, imparare attraverso queste librerie anche a dare più potenza ai nostri programmi. Quindi, librerie che ci permettono di accedere alle basi dati. Che senso ha? Non, non, io non conosco nessun programma di tipo gestionale o che possa avere un interesse minimamente gestionale i cui dati vengono inseriti a mano. Cioè, scherziamo. Qualunque, cioè, qualunque problema serio ha una quantità di dati notevole su cui deve lavorare e questi dati saranno dentro un database nazionale da qualche parte. E quindi il mio programma, se deve aiutarmi a risolvere il problema, deve essere capace di leggere i dati dal database e farne qualche cosa. Quindi una, prima, una delle prime cose che impareremo è come interfacciarci al database. Non inserire i dati da tastiera o leggerli da un file formattato come ha deciso mio zio. No, leggiamoli dal database in SQL, come è giusto che sia, come in tutto il mondo fanno. Idem per la parte di interfaccia utente non vogliamo la finestrella nera triste, vogliamo un'interfaccia utente che ci abbia i bottoni, che ci abbia le icone, che ci abbia i campi di testo, il copia e incolla, la scroll bar, quello che ci si aspetta da un programma quando lo lanci. Ok? E anche lì troveremo delle librerie di relativamente semplice utilizzo proprio per costruire interfacce grafiche. Poi qua getto i semi, ovviamente in un corso potrò approfondire fino a un certo punto ciascuno di questi filoni poi se qualcuno di voi si diverte le malattie sono tante, una è questa si diverte, può approfondire chiaramente sulle varie filoni che qua accenniamo impariamo a usare nel modo diciamo, più di base le varie librerie poi chiaramente c'è sempre spazio per, per approfondire e ehm, non da ultimo il metodo di sviluppo oggi Quasi nessun programma è fatto da una persona sola. Quasi sempre, in qualunque progetto, anche non informatico, esistono dei gruppi di lavoro, dei team, che sviluppano una soluzione. Allora, un team che deve lavorare su un progetto condiviso, facciamo l'esempio più semplice che c'è, scrivere una tesina di 5 pagine in Word. Allora, se voi cominciate a collaborare, pensando di collaborare via mail, scambiandovi le versioni del documento, io scrivo un pezzo, tu scrivi l'altro, poi aggiungilo, poi vi odierete subito, no? E idem se ve lo passate su chiavetta e non è molto meglio scambiarlo su Dropbox. Pensate a scrivere un programma insieme. Tu io ho scritto un pezzo di programma, la mia funzione, la mia classe è fatta bene, poi non funziona più perché qualcun altro ne ha cambiato un pezzo del programma dall'altra parte, ha cambiato il metodo, ha cambiato la definizione della classe, eh, ha reso privato il costruttore o qualcosa del genere. E non mi funziona più il mio programma perché qualcun altro ha toccato un altro pezzo di programma che io non sapevo neanche che esistesse perché non devo fare io. Queste cose. Allora, la, alla base del poter lavorare in team servono degli strumenti di collaborazione efficaci e che ci aiutino a fare il nostro lavoro. Noi useremo quello che viene usato direi di più al mondo, richiede un gradino di apprendimento non banale, eh? c'è un sistema di condivisione e di controllo delle versioni delle sorgenti software che si chiama Git, che si appoggia su alcuni siti di cui uno il più famoso è GitHub, che tra l'altro è il sito che viene usato da tutti gli sviluppatori open source al mondo, dove magari il 90% delle librerie che ci servono le troviamo proprio lì, che sono state fatte, gestite e sviluppate da qualcun altro di cui possiamo prenderle, usarle, vederne il sorgente, modificarle, eccetera. Quindi impareremo anche a sviluppare codice usando questo tipo di strumenti. Eh, noi li useremo anche per praticità all'esame. Quando voi farete l'esercizio in laboratorio, non è che alla fine del laboratorio prendete il progetto che avete fatto, ve lo copiate su chiavetta e ve lo portate a casa. Eh? Se lo fate, mi dispiace per voi, sarò triste, vedrete scendere le lacrime, ma eh, non è questo il modo. Impareremo, non da, non da domani, dalla settimana prossima, c'è bisogno di un attimo di introduzione, a eh, salvare direttamente il progetto su, su GitHub, diremo, su questo server in cui il, il nostro progetto viene salvato e quando arriviamo a casa e vogliamo continuare a lavorarci, semplicemente lo scarichiamo da là, rimane lì tutto sincronizzato con l'ultima versione aggiornata sempre. Se mi dovete fare una domanda, ho provato questo esercizio e non mi viene, non ci capisco niente, Ok? Allora, quello che, che succede di media, che di nuovo mi intrestisce moltissimo, è la gente che ha ah, la videata di fronte a sé, fa uno screenshot col telefono e mi manda lo screenshot via mail. Okay. Per fortuna quando ricevo la mail non mi sentite, perché le parole che direi in quei frangenti non sono molto ripetibili, sicuramente non registrabili. Eh, mi pubblicate il progetto che state facendo su GitHub e mi dite, guarda, sorgente lì, a quella riga non capisco cosa sto facendo e io vedo il sorgente lì, lo posso scaricare, compilare e vedere. Poi non lo faccio, magari, perché non ho tempo, perché trovo il problema prima guardandolo a occhio, ma non in uno screenshot. Quindi vi dico già subito le cose che mi fanno arrabbiare, così non ci, non ci cascate. E questo, quindi, i metodi di lavoro. E ci occuperanno quasi metà delle ore, quindi metà delle ore sono di algoritmi, metà sono imparare dei metodi di lavoro un pochino più sofisticati, no? che non quello che, che impari se non, se non lo prendi come mestiere, cioè non impari. E poi, vabbè, dicevamo, l'applicazione a casi di studio reali, e questo io lo faccio cercando di lavora, farvi lavorare, di nuovo, tranne, concedetemi, le prime due settimane in cui ancora non avremo gli strumenti, ma poi da quel momento in avanti, lavoreremo su database reali, condivisi, messi a disposizione, trovati su internet, che, che riportino dei dati reali. So che già in una delle prime esercitazioni, mi sembra tre se non sbaglio, lavoreremo sulle stringhe, esercizi semplici, però su un dizionario di tutte le parole della lingua italiana, 800.000. Cioè non facciamo il programmino per, per ordinare 20 stringhe o per trovare... no, facciamolo dove c'è l'intero dizionario di un'intera lingua e impariamo a lavorare su, su, su scale... Non dico grandi, cioè il big data è ancora due o tre ordini di grandezza eh, sopra, ma almeno con dei dati ragionevoli. Quindi quali sono tutti i problemi, quando faremo so, problemi di percorsi sui grafi, andremo a prendere so, le mappe della metropolitana di Parigi, dove lì vai a vedere i percorsi e trovi anche la soluzione che ha un senso, capisci anche se ha senso o no. E cose di questo genere. Su questo aspetto qua, se voi avete trovato in giro dei dati interessanti o dei problemi interessanti, me lo dite, quindi tanto problema per problema, tanto quell'aspetto che mi interessa è quello algoritmico, se riuscite a trovare dei problemi, ah, guarda che ho trovato questi dati qua, tipo ad esempio l'anno scorso abbiamo fatto delle, delle registrazioni sui, sui risultati della Formula 1, oppure sulle partite di calcio, eh, sullo sport ci sono molti dati, tra l'altro sono disponibili gratuitamente, no? Però se trovate qualche cosa anche, ah, c'è questo dataset, che non so, sui dati della finanza, delle aziende, delle acquisizioni, eccetera, usiamolo. Hm? Così ci facciamo degli, dei problemi reali sopra applicando eh, gli algoritmi che impariamo. Boh, qui è la stessa cosa che ho già detto a parole, ma serve solo se uno legge le slide senza ascoltare. Come ci organizziamo? Beh, la cosa base è l'orario, ma è facile perché siete qui e quindi avete trovato quale fosse l'orario e quale fosse l'aula. Il, le, le ore di lezione sono tre, tre blocchi, uno lunedì mattina e due martedì, pomeriggio barra sera, e eh, due blocchi di laboratorio di due ore ciascuno. Due, eh, da quando hanno messo le, le ore da un'ora e mezza io non so mai come dire, comunque sono tre ore per due squadre. Quindi ciascuno di voi avrà tre ore di laboratorio, il mercoledì mattina c'è un primo turno dalle 8.30 alle 11.30, un secondo turno dalle 11.30 alle 14.30. Sono tre ore, tre ore, rispetto a cinque, sono rispetto, eh, due blocchi rispetto a cinque blocchi, sono il 40% delle ore del corso. Sono le più importanti. Okay? Da metà corso in avanti... Gli esercizi che fate in laboratorio sono praticamente gli stessi di quelli che vi trovate all'esame, che vi troverete all'esame. Quindi le, eh, questo è un corso molto pratico, no? di teoria ne faremo poca, quindi anche molte delle ore cosiddette di lezione qua in aula saranno noi che costruiamo insieme un programma cercando di capire come funziona, cercando di ragionarci insieme. Quindi la parte più importante del corso è quella del laboratorio. Um, quindi lezioni di esercitazione, classiche categorie del Politecnico, sono mescolate, nel senso che io non, non sono in grado di dirvi in quest'ora faccio lezioni, in quell'altra faccio esercitazione, ma mentre spiego una cosa non posso non fare l'esempio, e quindi non saprei quale è una e quale è l'altra, io nella meglio avevo scritto di eh, portare in aula anche il PC in modo da poter fare gli esempi, gli esercizi insieme, no? Adesso non ci sarà la classica esercitazione, scrivo l'esercizio alla lavagna, voi lo fate, e poi lo vediamo insieme, più che altro perché non c'è tempo, e perché siete in troppi. Eh? Però mentre io faccio qualcosa, voi provate a farlo, così se non vi viene, o se non avete capito qualcosa, sul momento si riesce già anche a interagire, eh, chiedere il chiarimento direttamente in aula. Eh, io lo chiedo tutti gli anni che mi diano un'aula dotata di prese elettriche, vedete come mi ascoltano, ehm, perché dicono che eh, ci sono. Le hanno messe, che belli. Non hanno cambiato l'aula, ma hanno messo le prese. Bene, l'hanno scontato. No. Ehm. Ok. Le lezioni io provo a registrarle. Nel senso che quest'anno l'Ateneo non mi ha dato il supporto di videoregistrazione con borsisti, telecamere, eccetera, ma io non mi faccio fermare e eh, registro da me con... Con un programmino di screencasting che è questo e pubblicheremo in autonomia una serie di, eh, di lezioni di screencast su, su youtube direttamente, è più facile da, da caricare per me e da voi per vedere e da vedere per voi ehm, rispetto a entrare nel portale eccetera. Ciò che manca rispetto alla registrazione quello ufficiali del Politecnico sono due cose, una la faccina del docente che parla ma credo che sia un vantaggio per tutti eh, e due, eh, l'affidabilità, nel senso che è capitato già qualche anno in cui io magari mi muovo troppo, strappo il filo del microfono e si perde un pezzo di registrazione, oppure una lezione avevo regalato male il volume e si sentiva troppo alto, distorceva completamente, quindi... Eh e, essendo solo non posso ascoltarmi, controllare, quindi se tutto va bene, va bene, può capitare, ve lo dico già subito, che qualche lezione possa avere degli errori, diciamo, dei problemi tecnici, per cui non ci, vi do la garanzia che tutto il corso esattamente sarà, ci sarà. Però se per caso qualche lezione dovesse andare male, ci sono quelle dell'anno scorso, degli anni precedenti, eh, che al limite possono supplire. Speriamo che tutto vada bene, ma la legge di Marfi ci dice che prima della fine dell'anno qualche sorpresa ce l'avremo laboratorio, dicevo, la parte più importante del corso, classico laboratorio, vi assegniamo degli esercizi, provate a risolverli. Il testo lo pubblichiamo in anticipo, il testo del sito di domani c'è già sul sito del corso, quindi qualcuno di voi magari l'ha già finito, bene, ehm, oppure no. Se riuscite a dargli un'occhiata prima, oppure iniziarlo prima, non è male, perché in laboratorio riuscite a sfruttare meglio il tempo che avete a disposizione per fare domande furbe e non a cercare di capire cosa chiede il testo. Eh, I sorgenti, la descrizione dell'esercizio sono sempre disponibili su questo GitHub che impareremo a conoscere, così vi obblighiamo a usarlo anche solo per riuscire a leggere il testo dell'esercizio. Eh, ovvio è, è tutto online, per cui chi viene in laboratorio fisicamente è bene, chi non, per qualche motivo non può o non riesce a venire in laboratorio fisicamente, può farselo benissimo offline, tanto il materiale è tutto sul sito. Um, Consegni elaborati è sbagliato, nel senso che io non vi chiedo di consegnare niente, ma siete voi che ve lo potete salvare, poi andare a rivedere, eccetera, e eventualmente usarlo per chiarimenti. Uh, io tendo a essere abbastanza contrario a darvi le soluzioni degli esercizi, nel senso che io sono convinto che sarebbe meglio non farlo, però voi smarronate così tanto che alla fine ve le la, eh, abbiamo deciso di darvele. Ma sappiate che le soluzioni, anche se le abbiamo già pronte, non ve le pubblicheremo prima di due settimane dall'esercizio, no? perché se no è troppo comodo aspettare la soluzione, vedere come l'ha fatto lui. No? Come allora, come l'ha fatto lui può essere interessante antropologicamente, non lo so, ma di sicuro non lo è algoritmicamente. Nel senso che un determinato problema si può risolvere in miliardi di modi diversi. Questo è un corso di progettazione. Non c'è mai una soluzione. C'è la tua soluzione, che è diversa dalla sua. Magari sono entrambe giuste. E non ha senso che io cerchi, ho fatto un ragionamento, ho impostato il programma in un certo modo, non ha senso che mi confronti con come lo stai facendo tu. Per cercare di farlo diventare più simile al tuo. Perché? Che senso ha? Okay. Allora, io credo molto di più no, nel incentivarvi a cercare di fare gli esercizi, se non vi vengono spendiamo, siamo in tre per fortuna, ci possiamo dividere anche diciamo così, il tempo di consulenza rispetto a voi, spendiamo il tempo che serve per guardare insieme a voi, chiarirvi i dubbi, beh, chiedeteci di venire a consulenza anche al di fuori del laboratorio, in ufficio, eh, per guardare insieme e cercare di chiarire i dubbi che avete sul vostro esercizio. Perché una volta che vedi il mio, ti si, si cortocircuita il ragionamento che stavi facendo perché stai cercando di capire come ho ragionato io. Ma non frega niente che tu capisci, sì, è interessante, ma quello che è importante è che voi vi costruiate un vostro modo di ragionare. E questo lo potete fare solamente lavorando sul vostro. Okay? Non cancelliamo tutto e rifacciamo a modo io, no, cerchiamo con l'impostazione che hai dato di arrivare alla fine. O beh, poi può darsi che in alcuni casi l'impostazione che avete dato faccia proprio schifo, allora la buttiamo via. Ma sono casi rari, credeteci. Ok, squadra di laboratorio. Allora, lo so già che quando avete visto l'orario avete cominciato a fare gli scongiuri, e eh no, ma le 8:30 e mezza è una cosa brutta. Eh sì, sì. Eh, così come le 19 di sera, le cose brutte ce le danno sempre. Allora, eh, io non ho trovato altri modi per cercare di eh, ridefinire l'orario che non fosse quello di fare a turno. Eh? Per cui. Eh, io definisco due squadre squadra 1 e squadra 2 la squadra 1 è la prima metà del, dell'alfabeto la squadra 2 è la seconda metà dell'alfabeto tanto già in altri corsi si è divisi in questo modo e poi ogni settimana alterniamo le squadre così eh, almeno eh, mal comune mezzo gaudio o anche meno di mezzo gaudio ma mal comune eh, dimmi Eh, lo dico anche tutte le mattine quando sono alla sveglia che ho sovrapposizione con qualcos'altro e vorrei cominciare più tardi. Eh, no, allora, ehm, per esperienza la frequenza del laboratorio tende a decrescere nel tempo. Okay? Le prime settimane è sovraffollato, da metà corso in poi invece non c'è più nessun problema. Io vi chiederei però per le prime settimane di essere... Eh, rigidi sul, sulla, sulla divisione in squadre perché altrimenti quello che succede è che non riusciamo a darvi assistenza cioè in laboratorio ci saranno sempre almeno due o tre persone tra noi e i borsisti che vi aiutano però eh, di fronte a molte domande la risposta non è schiaccia qui e ci si deve mettere insieme, capire cosa state facendo e darvi la risposta allora se, è, se al secondo turno, anziché se 40 persone, ne vengono 60 oltre al fatto che diventa difficile proprio respirare, eh, diventa per noi impossibile seguire. Io, io, io, io ho avuto delle, delle, delle lamentele negli anni precedenti, da, da voi, dai <ride> vostri compagni anni precedenti, dicendo ma ci sono certi laboratori in cui stai tre quarti d'ora con la mano alzata e non riesci neanche a parlare con nessuno. Allora, almeno all'inizio, eh, mi dispiace se qualcuno ha dei problemi, ma cerchiamo di essere rigidi su queste cose. Eh? Al limite uno ma Prova a farselo a casa, se ha dei dubbi, via, via, diciamo, chiede via mail oppure a, a margine della lezione in qualche momento. Poi vi dicevo, da metà corso in avanti questo non cessa di essere un problema. Per cui alla fine ci sono persone che si fermavano sei ore perché si divertivano, altri che arrivavano a un certo ora andavano via, ma finché riusciamo a gestirlo non è un problema. Però so che il primo mese, il mese e mezzo invece è un problema, la capienza del laboratorio. Ehm... Che è quello che c'è scritto nell'ultima riga qua sotto. Ho provato a un anno a dire sì, fate lo scambio uno a uno, tizio si scambia con l'altro, ma vi assicuro che è più lavoro di quanto non valga la pena. Ok, eh, vabbè, video lezioni, vi l'ho accennato, E il sito, ecco, diamo un'occhiata a cosa c'è su questo sito. E, essenzialmente, <coughs> vabbè, questa pagina di apertura contiene solamente gli avvisi. E tipicamente servono verso la fine del corso dove vi dettagliamo le squadre, gli orari per l'esame eccetera. Il programma è una pagina inutile perché è la copia di quello che c'è sul portale della didattica, ma serve il motore di ricerca per far trovare la pagina. La pagina che vi interessa è sicuramente il materiale dove pubblichiamo i lucidi delle lezioni, quindi via via, lezione per lezione, adesso qui sono grosso modo i titoli. Delle, delle slide dell'anno scorso, qualche cosina cambierà, ma il grosso rimarrà uguale o simile, e via via. Eh, adesso, questo è un, semplicemente un testo, poi diventerà un link da cui scaricare le slide in PDF. Le video lezioni qui compariranno qua, adesso c'è una playlist vuota, quindi YouTube ci mette questo bellissimo disegno brutto, eh, ma poi compariranno i vari filmati delle lezioni. I testi dei laboratori e a fianco, col dovuto ritardo, eh, le soluzioni. Gli esercizi fatti in aula, quindi tutto il codice che scrivo in aula lo pubblicheremo, lo pubblicherò su questo sito GitHub in modo che poi voi possiate alla fine della lezione direttamente prendere il codice che ho scritto io, quindi non vedevo, non ho capito bene, eccetera, non c'è problema, non dovete stare a ricopiarlo eh, integralmente perché sapete che verrà sempre pubblicato qua. No? Proprio come metodo di lavoro quando inizio un esercizio apriamo un progetto su GitHub e quel progetto è pubblico e visibile da chiunque. E poi impareremo, come dicevo, a, imp a usare meglio GitHub poi qui ci sono alcuni dei dataset, quindi dei dati su cui lavoreremo no? da scaricare, i database su cui faremo gli esercizi che via via, che ne troviamo di nuovi, li aggiungo e delle informazioni sul software che dovremo usare in laboratorio mm? ehm... questa è la parte materiale poi torniamo al software dopo poi c'è una sezione esame, dove ci sono le regole d'esame un po' prematuro per raccontare nel dettaglio, e eh, i testi degli, di tutti gli esami che si sono svolti dall'inizio del corso, che è nel 2013, quindi 5 anni fa quasi, fino, a, fino ad oggi. E poi c'è la sezione registro, che contiene lezione per lezione l'argomento che viene fatto, il materiale, che in realtà è un doppione di quello che c'è già nella sezione per materia del materiale, ma là è organizzato in modo logico per argomento, qua è organizzato in modo cronologico, cioè in quella lezione abbiamo usato quelle slide, e poi a fianco metteremo anche un link al video. Quindi in parte è un doppione rispetto a quello che c'è nella sezione materiale, ma per chi magari ha saltato una lezione, giovedì c'è sciopero o cose di questo genere, almeno sa che in quel giorno è stato fatto quello. Noi cerchiamo di prevedere sempre, Beh, in teoria abbiamo già il calendario finito fino a giugno, però qualche cosa cambierà di sicuro, però vi diamo sempre un po' di previsione, un po' di look ahead su quello che verrà fatto almeno qualche lezione dopo, e lo pubblichiamo qua. Quindi questo è tutto ciò che ci serve, pubblicato in parte sul sito, da cui in molti casi ci sono dei rimandi a GitHub, dove ci sono i sorgenti veri e propri. Questo GitHub è un sito fatto così, è un sito su cui di fatto è il punto di concentramento o di concentrazione di tutti i programmatori del mondo essenzialmente in cui si concentrano. e Noi abbiamo un gruppo, un dominio, eh, GitHub lo chiama Organization, un'organizzazione che si chiama TDP 2018. All'interno di questa organizzazione ci sono molti progetti, per il momento ce ne sono due. Un progetto materiale in cui io ho semplicemente messo una copia delle slide, è un progetto Lab01 che è il laboratorio che farete domani. Man mano che andiamo avanti aggiungeremo altri progetti, Lab2, Lab3, Lab4 per i vari laboratori e per i vari esercizi che faremo in aula. Poi ci sono a, a, insieme a questa organizzazione TDP 2018, ce ne sono altre sorelle, eh, una delle quali si chiama Esami, nella quale invece metteremo Adesso non l'ho ancora completata, ma via via lo faremo. Eh, gli esercizi, i temi di esame precedenti, degli anni precedenti. Magari quando prendiamo verso la fine del corso faremo un tema d'esame in aula, la, la soluzione la, la pubblichiamo lì perché diventa interessante in quanto soluzione del tema d'esame, non solo perché il 3 di giugno hai fatto quell'esercizio. Eh? Quindi, questo è un altro eh, organization che ci interessa c'è una parte, datasets, nel quale anche ci saranno pubblicati i vari dataset eh, su cui lavoreremo. Queste due sezioni, esami di dataset, sono nuove di quest'anno, no? quindi per quello sono ancora abbastanza vuote. Le altre invece è già consolidate degli anni precedenti. Ad esempio, se volete dare un'occhiata all'organization al, all TDP 2017, questi sono tutti i progetti che sono stati svolti e pubblicati l'anno precedente e quindi vedete lab, i vari lab e i vari esercizi che sono stati fatti durante l'anno. Tutti voi avrete, potete avere una pagina su questo sistema GitHub, è gratuito, iscriversi, anzi dovrete iscrivervi per poter, eh, non per poter scaricare perché è gratis, cioè, mh, si può scaricare pubblicamente senza password, senza nulla, ma poter, per poter salvare i vostri progetti sopra. Quindi una delle cose che mi invito a fare eh, da subito è, è quello di creare un account su questo sito GitHub, aspetta, vado subito avanti, ah, ah, visto che siamo sull'argomento, eh, vi registrate, vi chiede di definire un nickname, un login, no? che è il nome, la sigla con cui diciamo, verrete identificati, e di fornire un indirizzo di mail. Allora, il suggerimento è lo username, pensatelo per il futuro. Cioè, e questo è, è l'account che vi create su GitHub e vi accompagnerà finché esiste la moda di GitHub, ma per ora è abbastanza dominante. Tenete presente che in molte aziende tecnologiche, una delle cose che ti chiedono insieme al curriculum è le credenziali di GitHub tue eh, per vedere che progetti hai fatto. Quindi, quello che vi suggerisco è di non usare, vedo che gli anni scorsi molti usavano come username la propria matricola, il codice Politecnico. Allora, visto che il Politecnico prima o poi l'abbandonate, nel bene, non nel male, e sicuramente la matricola tra un anno la cambiate quando fate la magistrale, non usatela, ok? Perché diventa un identificativo che, per, che perde di senso da adesso in avanti. Quindi usate un nome, una, un identificativo, che identifichi voi, non il fatto che siete studenti, ma come mail, utilizzate la mail del Politecnico, tanto poi si può cambiare. Questo perché? Perché eh, il modello di business di GitHub è basato sulla, eh, sul fatto che è gratuito ma tutto ciò che caricate è pubblico, visibile a chiunque. È chiaro che se io faccio qualcosa di serio, magari per lavoro non ho piacere, o per un'azienda non ho piacere no? che sia visibile a tutti. Allora, per poter usare il sistema e caricare delle informazioni private, quindi non visibili a tutti, devi pagare. Quindi è un modello un po' strano, tu dici, ma scusa, devo pagare per darti delle cose che tu non fai vedere agli altri? Sì, no? perché ormai l'abitudine a usare una piattaforma di condivisione di questo genere è così alta che nessun programmatore ne farebbe a meno. Però se lavoro in un contesto, diciamo così, economico, in cui mi pagano per fare un lavoro, non, la, il risultato non è pubblico e allora i repository privati si pagano. Da studenti, o da professori, o da appartenenti a un corso, ci, ci sono degli sconti. Per cui se voi create un account indicando come posta la posta del Politecnico, potete andare poi su una pagina che si chiama education.github.com, eh, non, education non è quella con PAC, senza PAC davanti, e lì c'è un bottone chiedi uno sconto. Voi dite io sono uno studente, loro riconoscono che il tuo indirizzo di mail è quello di un'università e quindi ti danno dei repository privati gratuiti. Quelli pubblici sono sempre gratuiti, quelli privati sarebbero a pagamento ma come studenti li abbiamo gratuiti. Quindi finché siete studenti, quei repository li pot lo potete usare GitHub anche per cose vostre private. Quando smettete di essere studenti dovete o cancellarlo <ride> oppure pagare, è uno dei tanti modi... Um... Quindi questo, se, se lo volete fare già sin da oggi per domani, no? è una buona idea, è un lavoro già fatto. Come prerequisiti, come argomenti, come temi? Allora, questo è un corso in cui si programma in Java. E quindi tutto ciò che sapete di Java ci serve. Dico il 98% perché le ultime, se non sbaglio Lamberto, l'ultima settimana giù di lì fa qualcosa sulle interfacce grafiche, noi qui usiamo un toolkit diverso, più semplice, quindi anche se non avete capito niente di quella settimana, va bene lo stesso. Tanto lo so che non, non lo mette all'esame e voi non lo sapete. Eh, quindi eh, no. lo, se, sono cose che si sanno. Eh, allora, eh, chiaramente è un prerequisito. So anche che alcuni di voi, non so quanti, per le alchimie del carico didattico non hanno messo, non hanno seguito il corso di programmazione oggetti nei mesi scorsi e questo è un problema nel senso che io poi parlo faccio cose e voi non capite nulla eh? che non è, non è piacevole per entrambi i lati eh, ciò che io ho fatto in questi casi è darvi delle indicazioni qui c'è una sezione di FAC molto breve <ride> sono due domande una delle quali è non sono riuscito a seguire il corso di programmazione oggetti, cosa posso fare? Ci sarebbe la seconda domanda, l'ho seguito ma non ci ho capito niente, oppure non ho studiato, ma è sottintesa nella prima. E allora io vi ho dato alcuni riferimenti a un libro eh, che si chiama Head First Java, che mi pare molto diretto, semplice, no? e a me è piaciuto, e eh, vi dico di studiare tutto il libro tranne questi capitoli che invece non servono, non vengono usati nel testo. E poi, per chi non ha seguito il corso, può chiedere a Lamberti, che ha detto che è disponibile, di abilitarvi a vedere le sue video-lezioni. E poi, se avete domande, potete farle, però è una, diciamo così, un aspetto che dovete sicuramente riuscire a, a colmare, una carenza che riuscite, dovete sicuramente riuscire a colmare per poter seguire decentemente questo corso. E, eh, analogamente, ah, no, eh, alcuni argomenti verranno ripresi. Nel senso che soprattutto la parte sul, sulla collection, sugli oggetti in Java, sugli escode, equals, tutte queste, come si crea un oggetto fatto bene in Java, queste le dovremmo riprendere sicuramente, perché ci serve lavorarci in modo più approfondito. La differenza tra uguaglianza e identità, queste cose strane che quando ve le raccontate dicono di cosa sta parlando, eh, avremo occasione di toccare con mano che se non le capiamo sbagliamo tutto. No? E quindi qualche cosa lo andremo a riprendere oltre agli aspetti legati all'efficienza delle varie strutture dati. No? Perché se hai una lista con 20 elementi non te ne frega niente, se hai una lista con 20.000 elementi, il fatto che sia più o meno efficiente comincia a fare la differenza. E poi l'altro prerequisito forte è quello delle basi di dati. Cioè, ciò che avete fatto di base di dati lo dovete ricordare. Noi, voi, noi, noi qua non faremo delle interrogazioni, delle query complicate come quelle che vi facevano all'esame. Quindi di 27 righe, annidate, eccetera, eccetera. Saranno molto più semplici, poi le esigenze di singoli programmini non sono molto più complicate. Però le dovete saper fare. Non so, non, non so altro modo di dirlo. Eh, la difficoltà non è tanto scrivere le interrogazioni in SQL, perché quello dove dovete ripassare un pochino come funziona, le join, il group by, queste cose qua dove vi seguano l'esame. La difficoltà in questo corso sarà riuscire a capire ma che cosa devo estrarre dal database. Perché a base di dati dicevano fammi un'interrogazione che tiri fuori esattamente questi dati fatti così. Qui ci ha già pensato qualcun altro. Qui no, il qualcun altro siamo sempre noi. Noi abbiamo di fronte un problema da, da risolvere dobbiamo decidere quale strutture dati devo usare, quali tabelle database devo usare, quali query devo fare, quali operazioni devo far fare al database e quali mi faccio io in Java? Partizionamento tra il lavoro che fa il mio programma e il lavoro che fa la query. Ci arriveremo. E sono tutte queste scelte di progetto che sono quelle difficili nel corso, non tanto lo scrivere il codice. Ok? Quindi, eh, Però la praticità e la, la, la conoscenza delle SQL per interrogare basi di dati in un, senso, in un modo molto più semplice di quanto non facevate in passato è necessario. Non, non è invece utile, cioè, a questo corso è utile in generale sì, ma non nel corso la progettazione di basi dati. Poiché lavoriamo con database, dataset che già esistono, eh, ci prendiamo la struttura, non la progettiamo noi, ci prendiamo la struttura di chi l'ha ha inventati e dobbiamo lavorare lì dentro. Quindi non dobbiamo progettare noi le tabelle con il modello di entità relazioni. Eh, e quindi i materiali di studio essenzialmente sono questi due, un computer, il cervello e basta. Sì, no, poi per carità ci sono le slide, ci sono i libri, ci sono i siti internet, c'è San Google, eccetera, eccetera, eh, ma essenzialmente esercizi, ci si scontra, attenzione non rompete solo lo schermo del computer perché a volte le craniate vi viene voglia di darle, prendete sempre un cuscino a fianco, ecco se nel momento della, della craniata. Eh, si passa sempre da quel momento però fare esercizi, ragionarsi spaccarsi il cervello fino a quando non riusciamo a capire no, le varie cose poi via via andremo, av andremo avanti con argomenti alcuni saranno più semplici, alcuni più pratici alcuni saranno invece anche un pochino più concettualmente complicati ma non c'è tanto da studiare io all'esame non mi faccio nessuna domanda di teoria vi chiedo di fare un programma di dimostrare che siete capaci di fare un programma. Internet, Google, la documentazione che c'è online, le istruzioni, i tutorial, le spiegazioni, gli esempi, sono oro colato per qualunque programmatore. Dovete imparare a usarli. Bene. Ho visto gente remare all'esame per, per un'ora, un'ora e mezza poi se ne sono andati perché erano due o due ore eh, su un frammento di codice di che era nel primo risultato di una ricerca su Google se chiedevi la cosa giusta il primo, non il secondo quindi anche imparare lo faremo alcune volte in aula insieme ma fatelo di più voi in laboratorio imparare a trovare le informazioni che ci servono imparare a ricercare su Google ciò che vi serve con le parole giuste con le parole chiave giuste io eh, sono capace eh, lo vediamo e leggere se tu fai una ricerca in italiano e trovi un blog in italiano scritto da Piripizzo nel 2011 quella è merda scusate ok? quelle informazioni non hanno nessuna validità No? impariamo poi a riconoscere dove ci sono informazioni scritte bene eh, affidabili aggiornate rispetto al copia e incolla di una cosa che non sai da dove arriva quindi già una prima cosa è fare ricerche in inglese non in italiano perché sì perché la vastità del, delle persone che danno risposte che scrivono, che scrivono documentazione è così e poi Tante volte la risposta c'è già nella documentazione ufficiale. Voi siete un pochino allergici, siete cresciuti allergici così, non è colpa vostra, vi disegnano così. Eh, a leggere le fonti. No? Ah, c'è sempre il tutorial, c'è l'esempio, c'è le slide, e eh, non bastano. C'è una cosa che si chiama Java Doc. Di tutte le funzioni, di tutti i metodi, di tutte le classi, di solito c'è una buona documentazione. Per molte delle librerie, quelle che usiamo noi di sicuro. Allora, per capire una cosa come funziona, bisogna sporcarsi le mani, le mani e andare a leggere la documentazione alla fonte, originale. Solo così capisci come funziona nel caso in cui serve a te. Non nel caso in cui serviva a quello là che ha scritto il tutorial, che è una cosa diversa. Però questo, di trovare l'uso giusto, delle librerie giuste nel contesto in cui mi servono, è un altro degli skill fondamentali oggi per chi lavora nel campo dell'ICT. Riuscire a selezionare le informazioni buone, trovarle, leggerle, imparare a capirle, imparare a leggerle e capirle. Poi troverete due o tre siti che sono quelli in cui dove c'è la documentazione ufficiale, Stack Overflow che è un altro sito molto gettonato, dove ci sono effettivamente risposte valide, ma dovete trovare, capire la domanda che è stata fatta, capire la risposta e poi magari andare a vedere il codice nella risposta, non nella domanda, che era quello dove c'era l'errore, come ho visto fare ecco tutto, que a tutto, tutto questo in realtà non è che ve lo posso insegnare con le slide lo impariamo insieme sbagliando riprovando facendo esercizi in aula in laboratorio eccetera ok per questo la, questo duetto qua è quello che lavora Vabbè, eh, per aiutarvi noi cerchiamo di condividere tutto il materiale possibile ehm, se qualcuno ha piacere ci sono alcuni testi che possono aiutare, come vi dicevo, questo testo qua, Head First Java, può servire come ripasso di Java oppure, eh, per chi non abbia seguito il corso di programmazione oggetti, come corso accelerato di Java. Questi, testi, questi libri qua, io li ho messi in evidenza, questi, di questa diciamo, serie Head First, perché hanno un approccio molto diretto, non sono pallosi, insieme cioè, insegnano Java, eh, quindi non sono libri di barzellette. però non sono accademici come impostazione. Sono molto pratici, disegnini, eccetera, e quindi sembrano... Eh, non è il libro che cerca di essere simpatico, poi non lo è, ma cerca di fare esempi concreti che ti aiutano a capire i concetti. A me, me piacciono molto come approccio e quindi ve li consiglio. Esther Java è più sulla parte di prerequisiti per noi, eh, sui design patterns invece sono Meccanismi di programmazione che impareremo durante il corso, quindi trarrò anche da lì qualcun, alcuni esempi che faremo durante il corso. Ma se qualcuno è curioso, può andare a pescarseli qua. Ma sono, se vogliamo, testi aggiuntivi. Tra l'altro, questi, questi signori qua. Voi conoscete Orilli come editore? Orilli? No, è l'editore specializzato in ICT, in tecnologia informatica. E quindi è un ottimo editore, di solito i libri che pubblica sono molto aggiornati e abbastanza corretti. cioè è Difficile trovare strafalcioni o schifezze. Potete comprare i libri sia in cartaceo che in formato elettronico. Okay. Um, come sempre l'offerta in italiano è il 5% di quella in inglese ed è vecchia di 3-4 anni perché i tempi di traduzione sono quelli che sono. Quindi, magari orientatevi direttamente sulla versione inglese. è così, l'ICT parla inglese. E vi insegno un trucco. Se voi dite, o meglio, O'Reilly dice che se voi possedete la versione cartacea di un libro, quella elettronica costa solo 5 dollari. Legale, eh? non andate a scaricare schifezze in giro. 5 dollari per la versione elettronica completa, eh, cioè ufficiale, legale, di un libro che avete già in forma cartacea. La cosa italiana è che eh, per verificare che voi abbiate la, la copia cartacea dovete semplicemente inserire il codice ISBN del libro nel sito di Orilli. No? Quindi voi vi registrate, vi fate un account, dite io ho questo libro e inserite l'ISBN, che ovviamente lo trovate ovunque, l'ISBN perché è un dato pubblico, e questo libro lui vi abilita l'acquisto della versione elettronica di quel libro lì, quell'edizione, a 5 dollari. Ma lo sanno loro, eh? anche non è che dicono ah, ci, ci siamo accorti che abbiamo fatto... No, lo fanno apposta per incentivare anche... Eh, meglio vendere 100 libri a 5 euro che nessuno a 50 euro, no? che loro ragionano giustamente anche così. Quindi, il consiglio è di tenere in occhio questo editore, se trovate un libro che vi interessa, con questo giochino qua, con 5 dollari, vi portate a casa eh, l'ebook, tra l'altro con tutti gli aggiornamenti successivi, che possono venire fuori negli anni. Ok, strumenti. Allora, noi li avremo in Java, dicevamo, quindi a parte degli strumenti che useremo già li conoscete, cioè il JDK di Java e quella bestia feroce di Eclipse come ambiente di sviluppo Eclipse non mi piace particolarmente, anzi tendo ad odiarlo però visto che già nei corsi precedenti avete usato questo per continuità non andiamo a complicarci le cose eh, io sono stato in dubbio, vi ho fatto qualche prova anche, se consigliarvi in questo corso di usare Java 8 oppure è già uscita la versione 9, Java 9, della, della virtual machine, del JDK Um, abbiamo alla fine deciso di rimanere ancora per questa Java 9 è uscita qualche mese fa è stabile, si può usare eh, però abbiamo deciso per quest'anno di rimanere ancora su Java 8 non che siano molto diverso. per quello che si interessa a noi come programmazione non cambia niente quello che cambia un pochino è l'impostazione dei progetti cioè di come internamente le classi jar vengono impostate in un progetto che a noi di nuovo non interessa minimamente ma se fate un progetto in Eclipse con Java 9, e questo progetto viene salvato in modo leggermente diverso, per cui se lo importate in un'altra macchina che abbia Java 8, non riesce ad aprirlo se non andate a cambiare la libreria sotto. Quindi è una grana in più. Visto che in laboratorio c'è Java 8, non tutti i corsi sono pronti per passare a Java 9, ben dicevo, ancora per quest'anno rimaniamo su Java 8. Quindi se sul vostro computer dovete installarvi ancora Java, installate la versione 8 e non la versione 9. Tanto sul sito della Oracle sono entrambe, prima la 9 e dopo la 8, andate sotto di due righe, non fermatevi al primo link che vedete, eh, non cl non, il cliccamento compulsivo non usatelo con me, eh. Eh, e quindi installate la versione 8 e così non abbiamo problemi a scambiarci, anche il progetto che metto su GitHub, poi lo scarico su un altro computer, siamo sicuri che siamo allineati sulla 8 e funziona, se no ogni volta bisogna cambiare la libreria, non è che si muoia, però cerchiamo di evitare queste piccole frizioni inutili. Dentro Eclipse installeremo una libreria che si chiama EFX Eclipse che ci aiuta semplicemente a creare i progetti con la libreria grafica che si chiama JavaFX. La libreria grafica che si chiama JavaFX è già inserita dentro Eclipse, cioè dentro Java, quindi fa già parte di Java, semplicemente eh, EFX Clips aggiunge un nuovo tipo di progetto dentro Eclipse quindi fai nuovo progetto Java ci sarà una nuova voce e nuovo progetto JavaFX per disegnare interfacce grafiche c'è anche un altro tooletto che si chiama SimBuilder che è un programma grafico per disegnare l'interfaccia utente questo va scaricato a parte sul sito del corso ci sono tutti i link non sto a ripetere a parole quindi ciò che dovete scaricare è Java 8 ed Eclipse Probabilmente li avete già. Oltre a questi, lo Sim Builder e FX Clips. FX Clips lo installate dentro il marketplace di Eclipse. Dentro l'Eclipse è una voce help, Marketplace. Da lì dentro scrivete JavaFX o FX Clips e ve lo trova. Questo per quanto riguarda la programmazione in Java. Poi c'è un database, visto che lavoreremo, non, non ancora adesso, ma la settimana prossima a fine, insomma, inizieremo a lavorare con i database, ci servirà a installare un database sul nostro computer. Allora, noi useremo database leggeri, non quel mostro di Oracle, e quindi useremo o MySQL o, in realtà, la versione open source si chiama MariaDB o MariaDB, a seconda di come lo vogliate pronunciare. Quindi vi dovete installare una versione recente di MariaDB, anche lì c'è mariaDB.org, ve lo scaricate e lo installate sul vostro computer. Già in laboratorio c'è già, oppure potete usare, lo userete anche nel corso di Gioi, un pacchetto che si chiama XAMPP, eh, che contiene dentro la parte di web, quindi Apache, PHP e anche già MariaDB integrato. Quindi se installate XAMPP avete ciò che serve sia per il corso di web sia che per questo corso. Se invece volete tenere le cose separate e pulite, vi installate in un'istanza di MariaDB separata che usiamo per questo corso e poi le librerie che via via dovremo installare di volta in volta. Due parole sull'esame, anche se poi lo approfondiremo più vicino al, alle date fatidiche. L'esame è un es esercizio di programmazione. In laboratorio eh, vi daremo un testo di un esercizio e un progetto uno che chiamiamo un progetto base, un progetto di partenza, Eclipse, già un po' impostato, contenente lo scheletro del programma, e da lì in poi dovrete diciamo, implementare ciò che vi viene richiesto dal testo dell'esercizio. L'esame si svolgerà a laboratorio lab, solito, e durante l'esame potrete avere accesso a tutto il materiale che volete, slide, appunti. Progetti vecchi che avete fatto nel corso, le soluzioni dell'esecuzione del laboratorio, internet. Cioè, vi lasciamo collegare a internet. Cercare su Google, su Steccover, sul sito della Oracle, dove volete. Cerchiamo di mettervi nella condizione in cui un vero programmatore si troverebbe quando dovesse implementare quel programma. Non è che se devo risolvere un problema, allora adesso spetta, eh devo sapere tutto in memoria perché internet c'è ma faccio finta che non esista. No, non è realistico. Se diciamo eh, metodi realistici di sviluppo software eh, comprendono quello. Chiaramente non fatevi beccare a cercare di comunicare, ecco, eh? però ricercare o scaricare informazioni si può. Hm? Motivo in più per imparare a usarlo bene. Hm? Ok, nel testo ci sono Due esercizi che, con tanta fantasia, chiamiamo punto 1 e punto 2. Il punto 1 è un esercizio di minima, eh, nel quale praticamente viene coperto il programma di metà, della prima metà del corso, via. A spanne, approssimativamente. Quindi accesso al database, interfacce grafiche e grafi semplicissime operazioni con i grafi. Questo primo punto vale 20-21 punti, non dico il numero esatto perché dipende poi dalla difficoltà di ogni singolo appello, magari noi cerchiamo di fare sempre tutti i difficili uguali, ma poi non è mai così. E la valutazione è di tipo on off, cioè si fa il compito, vi diamo il testo, vi scaricate il progetto, vi scaricate il database, lavorate per due ore. Alla fine delle due ore vi chiediamo di uscire dal laboratorio, e 1-1 rientrate, vi chiamiamo, e guardiamo insieme il punto 1, cioè fai partire il programma e fammi vedere come funziona nell'eseguire, nel fare il calcolo che è richiesto nel punto 1. Se funziona perfettamente, correttamente, tu sai già che hai passato l'esame e vi, ti dico già il punteggio minimo, che può essere 20-21, Oppure se c'è un'imperfezione, ti tolgo un punto, ti tolgo due, ti tolgo tre, di più no perché ti avrei bocciato. Quindi il punto 1 deve funzionare, eventualmente con qualche piccola imperfezione e scendi dal 21 fino al 18. Poi il punto 2 è una parte più algoritmica, dove c'è ricorsione, dove c'è simulazione, dove ci sono algoritmi un pochino più complessi. Questa parte viene corretta offline, cioè non la correggiamo lì sul momento, perché per correggere la parte algoritmica, dobbiamo un attimo guardarci il codice, capire cosa stavate facendo, e anche in due ore, non dico impossibile, ma sarebbe chiedere troppo che funzionasse perfettamente. Perché comunque algoritmo richiede un pochino di, di debug, di tempo, anche di... E quindi andiamo a valutare cosa avete fatto, come avete impostato gli algoritmi, le strutture dati, questo lo valutiamo come fosse la correzione di un compito, però semplicemente lo consegnate su file anziché consegnarlo su carta. Però nel momento in cui voi uscite dal laboratorio sapete già se avete passato l'esame o no. Sapete già qual è il punteggio minimo, quindi prenderete 20 più tanti punti, quanto dipenderà da quanto valutiamo bene o male al punto 2. Oppure sapete che non l'avete passato, finisce lì. Questo nell'ottica dell'ultimo semestre, dell'ultimo anno, ritengo che sia un, un aspetto abbastanza importante, sapere se quel giorno lì, perché puoi, se puoi laurearti o no, perché io il giorno dell'esame ti dico già se hai passato l'esame. Poi il voto magari non te lo dico ancora, perché devo ancora finire di correggere. Poi vabbè, poi più avanti, entreremo nel dettaglio di come si svolge l'esame, che è gestito da un flowchart di questo genere, ma non mi sembra che la prima lezione sia già eh, utile. Eh, questo l'avete so, già visto, quali sono le percentuali di superi di questo corso, essenzialmente questi due numerini qua dicono che è più facile superare l'esame al primo anno che non in seguito. Cioè, il fatto di riuscire durante il semestre a seguire il corso, a fare i laboratori ha un effetto correlato positivamente con la probabilità di passare l'esame quindi è il tipico esame che se uno riesce a seguire facendosi i laboratori, arriva all'esame e lo passa facilmente perché è come se fosse il quindicesimo laboratorio questo è il grafico dei voti eh, la differenza tra le due curve, sono i grafici che sono sul portale, non è nulla di nuovo per voi, solo, volevo solo commentarli insieme a voi. La differenza tra le due curve è chi passa al primo anno e chi passa in generale, tutti. Allora, quello che si vede è che la differenza tra la curva azzurra chiara e blu scura è quasi sempre concentrata sui voti bassi. Cioè, chi non riesce a passare l'esame al primo anno, all'anno successivo lo passerà con dei voti bassi. Detto in altri termini, chi prende i voti belli, i, i, i voti migliori vengono presi, ma non è che lo faccio apposta, non è che vado a vedere. A, a, a posteriori si nota questo, i voti migliori se li accaparrano a coloro che hanno seguito e hanno dato l'esame diciamo in corso. La distribuzione di questi voti a, de, a me piace molto poco, perché ha un forte addensamento intorno al 20%. Io lo dico sempre, però poi, eh, questo perché ci sono molte, troppe persone, che visto che l'esame è strutturato in queste due parti, si preparano solamente per il punto 1. Cioè arrivano all'esame e dicono io sono contento se riesco a farlo bene, se fa a farlo, e il punto 2 non ci provano neanche a farlo. Allora, questo ovviamente è lecito nel senso che se le regole d'esame sono queste qualunque cosa sia compatibile con queste regole d'esame va bene è un peccato perché la parte più, più gustosa, diciamo così, degli argomenti che, pot che potreste imparare ve la perdete è un rischio perché se tu ti prepari per il 20 e ti scappa la cazzata sei bocciato se ti prepari per il 25 e perdi due punti va bene lo stesso o passi lo stesso quindi ci sono poi molte persone che vengono bocciate perché si preparano solamente per la prima parte e poi sul momento eh, fanno qualche errore può capitare sempre oppure sentito, cioè, tu, se, tu prepari, se ti prepari per il minimo per toccare il soffitto eh, poco ci vuole per arrivare sotto no? quindi però io più che dirvi Incentivarvi, di incentivarvi, cercare di provate a prepararvi per l'esame completo, ma poi mal che vada, avete comunque il paracadute che se fate il primo punto l'esame l'avete passato. Ma non puntate a questo perché altrimenti rischiate voi. Ok, questo era grosso modo quello che volevo raccontarvi come discorso introduttivo. Non so se ho lasciato fuori degli argomenti o dei punti che di cui siete curiosi e che vi interessa sapere allora se non ci sono domande io comincerei subito subito no ma direttamente a entrare nel vivo a, a cominciare già la parte di programmazione di interfacce grafiche in JavaFX che vi servirà già in laboratorio domani eh? eh, c'è per una domanda? Sì. Eh essendo sarà la settimana. Ah, ci siamo questa settimana di eh giovedì. Ah, ok. Eh volevo chiedere le gratulazioni con le rappresentazioni storiche. Allora, la domanda è relativa agli scioperi che sono stati proclamati per giugno. Cioè, prendo la domanda per registrazione, non è che sono eh, però lo farò sempre. E, e quindi cosa succede se io farò due, comunque due appelli oppure uno solo eh, non lo so ancora nel senso che eh, non lo so ancora non so neanche se questo sarà il mio appello in cui eventualmente dovrò scioperare perché sapete che ciascuno di noi professori ha un appello diciamo, la, lo sciopero è programmato in modo che il professore se sciopera, sciopera nel primo dei suoi appelli io ho tre corsi quindi non so se l'appello di TDP sarà il primo dei tre ok? Quindi al momento non lo so ancora. Mm. Sicuramente appena le cose saranno più chiare e avrò preso una decisione ve lo comunico. Mm. Il, Il metodo per? Il metodo di correzione della seconda sì. parte dell'esame. Qui avrete dei test che eseguirete sulla No. no. Allora. Il metodo di correzione della seconda parte, la prima parte è usare il programma. Quindi proviamo a inserire dei dati, vedere se funziona e se funziona, se funziona il risultato corretto, dal punteggio alla prima parte. Sulla seconda parte invece ci andiamo a guardare il sorgente. Perché quasi sempre, ma per come è stato pensato l'esame, quasi sempre non sarà possibile completare la seconda parte. Cioè, chi è sveglio, veloce, magari ce la fa. Però per noi non è fondamentale quello. Quindi non ci sono test automatici che valutano la, il programma. Anche perché, avendo il programma con interfaccia grafica, diventa molto difficile automatizzare il testing. Quindi, saremo noi che dovremo andare a legge, leggeremo il sorgente, capiremo cosa avete fatto e diamo poi una valutazione di merito sul sorgente. Se il programma è finito, terminato, tutto giusto, prendi 30 lode. Se... Lei, sì. Non pensavo che magari si valutasse l'efficienza? Si, valuta, si valuta più che l'efficienza del codice, che non c'è tempo di andare a ottimizzare, è proprio tempo materiale nell'esame, si valuta di più l'impostazione delle strutture dati che sono state fatte, eccetera. Ma il tipo di, pro, di, di, di, di, di, pro, di domande che diamo nel punto 2... È tale per cui se non hai impostato, se è impostato una ricorsione, se non l'ha impostata bene, non ti funziona. Quindi se, il fatto che dia il risultato corretto vuol già dire che dietro c'è un'impostazione algoritmica corretta. Mm. Um. Ah sì, la cosa che non ho ancora detto, scusate perché mi sono dimenticato di scrivere nelle slide prima me l'ha fatta venire in mente lui, è non relativa all'esame ma relativa ai laboratori. Praticamente sempre nei laboratori ci sarà una o due domande. I laboratori sono organizzati per punti. No, fai una cosa, poi su questo aggiungi, in modo da guidarvi. Gli ultimi punti sono sempre fatti in modo da obbligarvi a cercare informazioni che non abbiamo trattato in aula. Cioè, mentre sui primi punti sono cose che magari abbiamo già fatto, conoscete bene, se c'è già stato un esempio simile, eccetera, almeno una o due domandine sono cose che vi chiedono di andarvi a cercare delle informazioni in più, proprio per questo diciamo così, importanza di riuscire a trovarli, magari non, non sono cose complicate, ma te le devi andare a cercare. Eh? Poi, ovviamente, se avete bisogno, siamo lì per aiutarvi, però sappiate che il testo, questa domanda dice, ma sì, ma questa cosa non l'abbiamo fatta. Appunto, te l'ho messa apposta. Quindi non spaventatevi se le ultime domande dei testi sono, non è che abbiamo sbagliato a farle, l'abbiamo messa apposta. ok? Allora io farei un intervallo, eh, se volete riprendiamo alle 5.35, puntuali così iniziamo a fare la parte di JavaFX.